1894, Alfred Derefus condannato ai lavori forzati. 1947, l'Assemblea Costituente approva la nuova Carta Costituzionale. 1908, nasce Giacomo Manzoni, meglio conosciuto come Manzù. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Quel rapimento non lo capì nessuno, Fabrizio D'Andrea e Dorighezzi presi nel cuore di quella Sardegna che tanto amava.